Questo testo è un testo che, è, per esempio, a differenza della grande festa della Hanukkah, dei Maccabei è un testo che entra nel canone e addirittura la Megillah, che vuol dire srotolare rotola, no? la Magal, è, dà il nome addirittura al libro, Esther, che non è un nome di fatto che faccia riferimento ai grandi nomi della Bibbia perché Ester è il nome, ricordiamoci, di una divinità pagana. In realtà eh, il, nome, il nome di Ester era, era diverso, viene chiamata così proprio perché entrando nella corda di Arfashad lei assume questo, questo, questo nome pagano, è un nome pagano, Astar, Astarotte, no? La grande curiosità è che in questo libro non c'è né il nome di Dio e nessun, nessun riferimento ai 13 grandi attributi, questo è qualcosa che ha sempre fatto diventare matti impazzire, gli ebrei, i giudei, i rabbini che hanno ovviamente canonizzato questo libro perché è il libro della grande provvidenza, le interpretazioni ovviamente sono infinite, quella che a me piace di più è quella che proprio l'assenza del nome di Dio, l'assenza dei propri attributi indica che Dio è così presente in quanto provvidente in ogni momento, in ogni dettaglio di questa storia, di questa storia che è avvenuta in una comunità assolutamente della diaspora che aveva, tolto alcun, tutti i legami con S, Eres Israele era perfettamente integrata era addirittura entrata nella nomenclatura di, di, dei re di Medi e di Persia e quindi eh, qualcosa che storicamente è accertato con buona pace di chi lo vuole negare tanto c'è sempre chi vuole negare la, la verità degli eventi no? per sempre renderli mitologici e quant'altro ma curiosamente io dissento dal fatto che gli accenni a Dio non siano presenti, perché vedete nel, nella Meghillah, con buona pace di chi pensa di sapere, e accusa chi ha studiato di sacenza mentre affoga nell'ignoranza maludata di spirito, e eh beh c'è anche di quella gente lì, dice, siamo appunto a capitolo 4 versetto 14, perché se tacerai, batazot in questo tempo, revach veazallah la modle iudin, mimakom acher, la liberazione e sollievo avverrà dai giudei, mimakom da un altro luogo. Ora, il termine macom, come vi ho detto tante volte nelle precedenti puntate, sia delle nostre nella nostra rubrica delle curiosità e eh, anche in altri testi, è un diretto riferimento ad Hashem Baruch. Cioè se tu Esther non ti rendi conto che sei la donna della provvidenza e pensi di salvarti facendo che tu sei Giudea, tu non ti salverai ma la salvezza e il sollievo avverrà da, da Dio lo stesso, da altro luogo, cioè da E Allora, ricordandoci che Macom è un luogo, ma è anche uno spazio, ma è anche un tempo, godiamoci la lettura, fatta due volte, mi raccomando, eh, tra stasera e domani, del, della Meghillah, cioè dello sorrotolo, del rotolo di Esther, perché proprio durante quella lettura noi faremo quello che è un po' il centro della, del libro di Esther quella Avdalah tra sacro e profano, tra chi perseguita Israele chi è dalla parte di Israele è un testo, un testo che quando scomparirà tutto il mondo, è un testo che quando scomparirà il creato rimarranno soli cinque libri della Torah questo libro esisterà verrà letto, verrà ricordato e i figli di Israele continueranno a fare la festa del Purim la festa delle sorti pur vuol dire sorte, pur in plurale sorti, che sono andati ovviamente a loro favore. Ciao, e Axamea Klekulam.